Buongiorno al canale, bentornati a tutti. Oggi vi mostrerò un test di un coltello che sto facendo già da qualche tempo, un coltello da carving fatto in diversi tipi di acciaio. Questo che andrete a vedere oggi è questo coltello qua. Eccolo qua, piccoletto, abbastanza compatto, manico in ulivo, spaziatore rosso, bolster in, in, in micata, aiuta, fatta da me. In questo caso lama in AEBL. Ho scelto un inox anche perché mi era stato detto già da altri, eh, da altri Bushcrafter che essendo un neck knife preferiscono averlo in inox per evitare che il sudore in estate entri nel fodero e crei tantissima ruggine alla lama. Comunque. Questo è il fodero, questo è il coltello, andiamo a testarlo un attimo. ragazzi appena finito di fare un mini coltello in legno in legno di abete oh, perdonate le mie doti di carving non so eccelse però niente mi sono divertito a fare questo piccolo coltellino da bushcraft in abete polacco niente a me è sembrato un buon coltello lavora bene taglia bene il filo della EBL ha tenuto discretamente bene un attimo che dal fuoco l'inquadratura taglia comunque bene eh, per me sembra fa ancora i peli in maniera molto tranquilla l'abete non è un abete era un ramo caduto a terra insomma forse non è un ramo così tanto stagionato ma non è neanche così pieno insomma di, di, di umidità legno che sta qua da un po' e comunque il coltello si impugna bene il manico soprattutto veramente non dà alcun tipo di stress alla mano sembra quasi di non averlo e ultimamente ho fatto una prova con, per un coltellino per un amico con, uno, con un coltello da carving con spessore da 4,5 devo dire che testando questo e l'altro lo spessore da 4,5 dà dei notevoli vantaggi soprattutto sull'appoggio del pollice, si sente molto meno lo stress, però test direi veramente positivo, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook, Instagram e per qualsiasi cosa come al solito contattatevi in privato, ciao a tutti!